Quindi il secondo intervento è quello di Sergio Canobbio con il progetto Life gestire. Buongiorno a tutti, io vi presento diciamo il ruolo della riqualificazione fluviale per la conservazione della biodiversità nell'ambito del progetto LIFE integrato gestire 2020 che è un progetto LIFE molto ambizioso che mira a proteggere nel medio e lungo termine l'intera eh, rete ecologica, rete natura 2000 della Lombardia. Un piccolo accenno a cos'è la rete Natura 2000, visto che ci sono anche degli studenti in sala, magari non sono avvezzi a queste terminologie, fondamentalmente è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, quindi per adempiere alle direttive habitat e uccelli cosiddette, che sono le direttive che puntano a proteggere habitat e specie prioritarie, considerate di interesse prioritario, quindi minacciate o comunque rare, a rischio, endemiche nella in varie regioni dell'Europa. Dell eh, in Lombardia ci sono 245 siti Natura 2000, quindi un numero decisamente abbondante con una serie notevole di enti gestori che se ne occupano quindi anche con problematiche di governance e di coordinamento. Occupano il 15% del territorio, che è un pochino meno della media europea, ma è un ottimo risultato se si considera quanto è antropizzato il territorio della Lombardia. Eh, quindi un territorio del genere, quindi considerazioni che valgono per la Lombardia ma per certi versi possono valere anche per l'Emilia Romagna, hanno un territorio del genere che crea notevoli problematiche, quindi frammentazione degli habitat, isolamento delle popolazioni che si vogliono proteggere conseguenti pressioni su queste popolazioni che a un certo punto si trovano segregate, eh, come ad esempio il depopulamento del patrimonio genetico, invasioni di specie esotiche e anche una maggior sensibilità, abbiamo visto ieri la problematica in maniera molto interessante, sensibilità al cambiamento climatico. Questo porta all'aumento del rischio di estinzioni locali e da ultimo anche all'aumento del rischio di estinzione complessiva. Quindi il progetto integrato Gestire 2020 fa parte di una nuova tipologia di, di progetti per l'appunto che sono gli IP Integrated Projects, che sono progetti con, rispetto ai LAF normali con una durata più lunga e un'attuazione molto ampia, quindi sono fondamentalmente progetti che mirano all'attuazione della normativa ambientale su ampia scala. In particolare il Gestire 2020, come ho già detto, eh, si occupa dell'applicazione della mh, normativa relativa alla rete Natura 2000 in Lombardia e mira ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di conservazione, che erano già stati identificati da un live precedente e che sono orientati in uh, un documento che si chiama Quadro delle azioni prioritarie. Il budget è notevole, il Fondi Life e altri partner, tra cui Fondazione Cariplo fa la parte del Leone con la sua solita sensibilità ambientale è di 17 milioni di euro, proprio perché il progetto è lungo e complesso, ma soprattutto eh, la, questa tipologia di progetti in generale ha come eh, azione principale la movimentazione dei cosiddetti fondi complementari quindi i fondi diciamo i progetti integrati mirano non soltanto a utilizzare i fondi LIFE ma a far sì che nel, nel territorio vengano usati fondi che normalmente non sono specifici per la biodiversità ma che se usati in modo eh, diciamo adeguato e mirato e indirizzato possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Per fare questo il gestire 2020 si è dotato di una nuova figura che sono i tecnici facilitatori che devono individuare i fondi fondamentalmente quindi non ci sono solo quelli che ho fatto vedere nella slide precedente ma ce ne sono tipologie potenzialmente infinite basta cercarli e trovarli e soprattutto utilizzarli al meglio in coerenza con gli obiettivi del progetto. La struttura dei tecnici facilitatori è composta da quattro tecnici chiamati trasversali con competenze tecnico-scientifiche specifiche, tra cui un idobiologo che si occupa della parte di acque, che sono io, e 12 tecnici territoriali che invece operano su eh, territori specifici. In particolare 7 so, ah, eh, operano in campo agronomico e forestale e 5 sono riqualificatori fluviali. Quindi vedete che con quel progetto assegna già alla riqualificazione fluviale un ruolo estremamente importante con delle figure specifiche. Questo perché se si guarda la carta della eh, diciamo, Rete Ecologica Regionale della Lombardia potete osservare subito che soprattutto nella zona di pianura la connettività ecologica fondamentalmente dove la pressione antropica è massima è garantita dai corridoi ecologici primari che sono i grossi fiumi planiziali dove anche sono ubicati tendenzialmente gli unici siti o comunque i più importanti siti di rete natura 2000 della pianura, mentre la connettività est-ovest fondamentalmente avviene solo lungo i reticoli irrigui. Eh, perciò abbiamo individuato cinque territori la cui area di operatività fondamentalmente coincide con i comprensori di bonifica e i tecnici che operano in questi territori devono interfacciarsi sia con i siti Natura 2000 fluviali, con i consorzi di bonifica e con gli agricoltori frontisti, oggi canali e fontanili che costituiscono gli elementi focali della rete ecologica in pianura. Al momento, dopo poco più di un anno di operatività, eh, i tecnici facilitatori hanno movimentato circa 20 milioni di euro di, di fondi, la, fanno, la parte del Leone la fanno il Bando Cariplo Capitale Naturale 2018, il Fondo aree Verdi che è un fondo di compensazione regionale, eh, le misure PSR legate alle aree umide dei fontanili e in progetti integrati d'area sempre del PSR. Eh, va anche detto che ovviamente non tutti questi fondi movimentati verranno poi rendicontati all'Unione Europea come fondi complementari perché naturalmente può esserci e c'è la situazione in cui alcuni di questi, di questi progetti presentati eh, dai tecnici facilitatori che hanno cooperato con gli enti sul territorio non sono finanziati. Comunque al momento abbiamo una buona, un buon riscontro di finanziamento, la maggior parte di questi fondi sono ancora in istruttoria perché ovviamente oltre ai tempi tecnici del progetto LIFE vanno anche considerati i tempi tecnici di istruttoria di ciascuna delle fonti di eh, fondi complementari, per questo oggi non vi mostro... Eh, foto di come invece è avvenuto nelle altre presentazioni di progetti avvenuti e di riqualificazioni avvenute perché fondamentalmente siamo all'inizio. Posso presentarvi invece Uh, un, un esempio a titolo esemplificativo di progetto presentato. Questa è la cooperazione tra un tecnico territoriale della zona dell'olio fondamentalmente, il beneficiario, tra l'altro è proprio il consorzio di bonifica olio-mella, quindi vedete che c'è anche una cooperazione non soltanto con gli agricoltori o con enti parco, o con enti gestori di ritenatura 2000 ma anche con i consorzi di bonifica per fondamentalmente eh, riqualificare una serie di teste di fontanile che tra l'altro sono un asse tra un corridoio primario della rete ecologica che in pianura sono veramente rari eh, e vanno tenuti da conto con un elemento primario sorgente della RER. Eh, poi esaurita diciamo la movimentazione dei fondi complementari, eh, il LIFE gestire 2020 ha anche azioni specifiche di conservazione eh, della natura nelle zone fluviali, negli, per gli ecosistemi fluviali e di riqualificazione, in particolare un'azione per la tutela del gambero di fiume autoctono, che non soltanto si occupa di ripopolamenti, ERSAF in particolare gestisce due incubatori in cui vengono allevati i gamberi di fiume autoctoni per le semine, ma prevede anche interventi di riqualificazione, questa volta con fondi proprio LIFE. Eh, poi c'è un'azione per la tutela dell'Onitofauna, quindi uccelli di Greto, in particolare abbiamo una, co una collaborazione importante in corso con il Parco del Ticino a riguardo e il partner di progetto che se ne occupa ovviamente è l'IPU. E poi abbiamo altre azioni tra cui interventi prioritari per gli anfibi, conservazioni di habitat vegetali tra cui ovviamente ci sono anche gli habitat igrofili e le idrofite e la conservazione dei, della chirotterofauna, quindi dei pipistrelli che apparentemente c'entra poco con la riqualificazione fluviale ma in realtà tutti sappiamo come i, diciamo, i tratti fluviali sono dei corridoi, eh, sono le zone di foraggiamento importanti per moltissime specie di pipistrelli. Da ultimo abbiamo anche un'azione per la determinazione del deflusso ecologico idoneo alla conservazione di specialità di interesse comunitario che fondamentalmente si traduce nel fatto che nei prossimi due anni dovremo definire, in realtà nel prossimo anno definirlo, eh, il fattore correttivo naturalistico N, per chi di voi ha presente diciamo la, la formula del DMV eh, dell'autorità di vaccino del Po eh, fondamentalmente dovremmo definire questo fattore correttivo naturalistico N improntato alla conservazione mh, da applicare per gruppi di, cor di corpi omogenei, per regimi idraulico e specie target, chiaramente il fattore sarà diverso per i fiumi con una vocazione alla tratta marmorata dai fiumi con una vocazione per proteggere l'Alaska, faccio per dire e poi ci saranno delle validazioni sul campo su corpi emblematici per effettivamente eh, valutare la bontà di questo fattore correttivo individuato. Quindi per ricapitolare perché, visto che questa sessione si, si intitola perché la riqualificazione fluviale, perché per la Natura 2000, come abbiamo visto, perché per le caratteristiche del territorio su cui operiamo, specialmente in pianura, i fiumi sono un elemento imprescindibile della connettività ecologica e perché e gli habitat acquatici hanno un intrinseco ruolo al di là della connettività per la conservazione di numerosissime specie di interesse prioritario. Quindi integrazione delle conoscenze nell'ambito della riqualificazione fluviale nelle azioni life è imprescindibile e allo stesso modo deve esserci uno specifico lavoro di movimentazione di fondi proprio volta alla riqualificazione fluviale ed è per quello che abbiamo individuato queste figure particolari, diciamo. Ho finito. Grazie Sergio anche per la rapidità, quindi abbiamo spazio stavolta almeno per un paio di domande, gli spunti che ci ha dato sono tanti. Vai. Funziona? Sì. <ride> <ride> Alessandro Enrico Cirf, volevo sapere questa figura del tecnico facilitatore, cioè è una figura che vi siete inventati all'interno del progetto, una figura inquadrata dall'Unione Europea no eh, dunque è una figura che ci siamo inventati tra virgolette all'interno del progetto e che l'Unione Europea ha fatto propria nel senso che per questioni di tempo, anche se poi un po' ce l'avevo, eh, ho tagliato un po' corto sull'inquadramento sul del progetto, ma il uh, LifeGestia è stato uno dei primissimi progetti integrati, cioè ha proprio partecipato alla prima call per i progetti integrati ed è stato il primo in Italia. E quindi in realtà la figura ce la siamo un po' inventata, ma allo stesso tempo la Commissione Europea guarda con estremo interesse a questa figura e ha, fatto, diciamo, ha spinto perché venisse applicata anche in altri progetti integrati successivi, e durante le visite di monitoraggio i monitor hanno un focus molto specifico su queste figure ma proprio perché sono molto interessati a vedere come funzionano. La figura ha cambiato molto nel corso del tempo anche il suo inquadramento, ad esempio in partenza doveva essere del personale inquadrato in Ersa, fa alla fine i tecnici territoriali per tutta una serie di questioni anche eh, di opportunità e di, di normativa sono diventate delle figure professionali, quindi i territoriali sono proprio liberi professionisti o RTP, raggruppamenti eh, temporanei di professionisti che, che lavorano sul territorio. C'è spazio ancora Bruno per qualche considerazione? Eh, Lucia Ruffato, Free Rivers. Eh, mi chiedevo, state quindi lavorando su questo tavolo che dovrà stabilire il deflusso ecologico e la formula, no? Eh, mi chiedevo, siccome io ho avuto l'avventura di partecipare al tavolo del bacino delle Alpi Orientali, mi domandavo in che modo siete dentro, <coughs> cioè per la, il calcolo della formula, perché noi abbiamo un po' di problemi nel senso che non si capisce bene questi fattori come da chi si sì, vengono suggeriti, come vengono validati, trovo che sia un grosso problema perché da noi per esempio viene tutto demandato la sperimentazione ai, agli utilizzatori, quindi diventa un po' ecco mi chiedevo se voi potete essere una figura in qualche modo che risolve questo problema. Sì, dunque, noi non, allora, diciamo, non calcoleremo, calcoleremo il coefficiente N, ma ovviamente di concerto con eh, il competente ufficio di Regione Lombardia, che di fatto sono loro che siedono ufficialmente al tavolo di concertazione, eh, sì, presso l'autorità di bacino ma eh, diciamo ESAF è, è soltanto a supporto di Regione Lombardia. Quello che volevamo fare era proprio questo, nel senso che c'è una grossa confusione, i piani di gestione ad esempio dei, della, della rete Natura 2000 in Lombardia, gli unici piani di gestione che parlano di DMV si limitano a dire mettiamo il coefficiente NA2 cautelativamente, però in realtà questo va contro le, le, anche le, le ultime indicazioni che invece chiedono che ci siano delle solide basi ecoideologiche a riguardo. Servirebbe un'altra presentazione probabilmente per dirmi la questione, ma il succo è che noi... Eh, in Lombardia, tra l'altro, adesso sono state dal nuovo PTA sono state vietate le sperimentazioni, cioè in controtendenza con tutto il resto della. Proprio perché in realtà arriviamo da un PTA che le aveva previste in anticipo di diversi anni rispetto a tutti gli altri. E diciamo anche in regione Lombardia le, le sperimentazioni che sono state fatte nel decennio precedente erano tutte fondamentalmente finanziate dai, dai derivatori, quindi ci sono state anche tutta una serie di problematiche proprio a riuscire a inquadrare dei tavoli tecnici adeguati per valutarle, fondamentalmente adesso c'è stato uno stop alle sperimentazioni, infatti se nota la, fi, la finezza nella nel slide in cui ho parlato del DMV non parliamo di sperimentazioni ma parliamo di validazioni, quindi Airsoft, quindi un ente pubblico senza interessi diciamo contrastanti, si farà carico di fare delle valutazioni, quindi di applicare delle metodologie sito specifiche per validare i modelli ecoidraulici. Questa è la pensata che abbiamo adottato. Ultima domanda rapidissima. Sì, no scusa, visto che hai toccato l'argomento che se ne, se, ne parlava, se ne parlava ieri, non so se ci sia qualcuno in sala anche di regione Lombardia o delle autorità di distretto del Po che possa chiarire, cioè, il P2A ha vietato le sperimentazioni ma allo stesso tempo c'è un decreto direttoriale sugli e-flows che prevede le sperimentazioni, quindi come si incastrano le due cose, magari un minuto qualcuno ce lo riesce a spiegare. Non c'è nessuno di Regione Lombardia. Sì, ma non di quel Ci, ci sono, ma si nascondono, va bene. Oh, L'ho eh. lanciata la domanda, poi magari. approfondiremo, pausa, approfondiremo nel word aperitivo.